Grazie allo studio di Rothweil, nella trasmissione odierna diamo uno sguardo ad un piano concreto della suddivisione del vicino e Medio Oriente. Delle mappe militari orientate al piano Inon e pubblicate nel 2006 in The Atlantic e nell'Armed Forces Journal americano schizzano una concreta risuddivisione come segue. Questi stati sarebbero da rimpicciolire o da dividere. Iraq. Ciò succede attualmente. Turchia e Siria, anche ciò è già in corso. E in più l'Iran, il Pakistan e l'Arabia Saudita. Invece i seguenti stati sarebbero da ingrandire. Giordania, Libano, Yemen, Azerbaijan e Afghanistan. Questi sarebbero i nuovi stati da creare. Kurdistan libero, Bellucistan libero, Stato sunnita, questo stato sarebbe situato nell'attuale Iraq del Nord, uno stato sciita-arabo da creare nell'attuale Iraq del Sud. Inoltre, Baghdad andrebbe proclamata come città-stato. Nella zona intorno a Mecca e Medina dovrebbe formarsi uno stato del santuario islamico. Come ultimo prevede pure nuove formazioni di stati nell'intera zona del Nord Africa. Questo è quanto prevede il piano Inon. Stimati spettatori, ora possiamo tutti osservare se in futuro avverrà quanto pianificato. Perseverate con noi nel lavoro di delucidazione, mandandoci delle informazioni scottanti, affinché la luce cresca sempre di più anche nel vicino Medio Oriente. Grazie di cuore e a presto.